Che cosa ci faccio io a Bogotà? La domanda rimane sempre la stessa in realtà, ma che cosa ci fate ancora voi in Italia? È arrivato il momento forse di ripensare alla propria situazione personale, alla situazione del proprio business e di ripensarla in maniera internazionale, o meglio è arrivato il momento di internazionalizzare se stessi. Che cosa significa davvero? significa capire quali sono gli strumenti a propria disposizione a livello fiscale e a livello finanziario al di fuori del confine italiano, significa capire davvero che cosa puoi fare se rimane in Italia per quanto riguarda la tua persona per quanto riguarda le tue risorse finanziarie personali per quanto riguarda i tuoi asset patrimoniali e che cosa si può fare davvero per quanto riguarda invece il tuo business sia se rimani in Italia sia se come ti auguro te ne vuoi andare al di là del confine italiano perché le possibilità sono davvero infinite, di questo e altri temi parleremo nel nell'evento internazionalizza te stesso, che si terrà il 31 maggio a Milano. Mi raccomando, i biglietti sono praticamente già esauriti. E allora, pensa, comincia a pensare seriamente a quali sono le tue opportunità, le possibilità che hai di eh, non solo di viaggiare e di vedere il mondo, ma soprattutto di ottimizzare la tua situazione, la tua situazione economica, personale e quella del tuo business. Soprattutto se sei un imprenditore che si occupa tendenzialmente di servizi online, oggi le possibilità lì fuori sono tendenzialmente infinite. Mi raccomando, clicca al link qua sotto, si fa così, no? Clicca nel link qua sotto e partecipa, compra immediatamente il, il biglietto per partecipare all'evento. 31 maggio, ore 7, al centro di Milano. Ci vediamo presto.